Ciao ragazzi di nuovo insieme, allora oggi voglio affrontare l'argomento armonici, eh, naturali, però faccio anche un piccolo, eh, un piccolo approfondimento per quanto riguarda quelli artificiali, perché nell'ultima diretta mi era stato chiesto eh, di far vedere la differenza dell'intro di Birdland, dei weather Report, quindi di Jaco, e eh, trassonarla, perché effettivamente nei live la suonava sempre sul fretted, mi è stato chiesto di farmi vedere perché insomma veniva suonata sul basso fretted, allora, credo sia una scelta eh, molto personale di Giacomo perché eh, vi faccio vedere, suonare gli armonici naturali, o artificiali che siano su un basso fretless o su un basso fretted è identico, quindi... Vi faccio vedere sul basso con i tasti, faccio un piccolo cambio, eccomi, stessa cosa, quindi vado a sfatare un po' questo questo dubbio, questo mito che c'è che gli armonici si fanno solo su un tipo di basso o su un altro e la, fisici la fisicità dello strumento è identica, quindi tutto il discorso che avevo fatto nei miei libri precedenti su come si producono gli armonici eccetera eccetera è identico, quindi, sui bassi, tra l'altro credo che la versione in studio versione originale di Birdland sia stata registrata col Fretless perché ci sono dei passaggi in cui si sente molto bene che c'è un Fretless, eh, Poi passo alla domanda che mi è stata fatta da Oreio Conomi, purtroppo non vado d'accordo, mi sembra Bassista 22, come memorizzi gli armonici e come utilizzi gli armonici eh, sulla tastiera del basso? Allora... Come memorizzarli non è semplice, in quanto l'unica cosa che ci può essere d'aiuto è che una volta memorizzato l'armonico eh, su un determinato tasto, comunque su un determinato punto de della tastiera, eh, su una corda, il ragionamento poi è lo stesso delle corde a vuoto, insomma il basso che va per quarte, quindi tutti gli armonici per quarte, ovvero mi, la, re, sol sono quarte, mi, la è la quarta di mi, eccetera, eccetera. Lo stesso per gli armonici, quindi se io trovo eh, e ricordo, ad esempio, tutti gli armonici su, sulla corda di mi, eh, non devo fare altro, insomma, detto così sembra semplice, che eh, e ricordarmi questo ragionamento delle quarte quindi se qui so che c'è un sol diesis di conseguenza saprò che qui tasto eh, sulla corda diciamo sotto lo stesso punto avrò l'armonico la quarta sopra quindi un do diesis come memorizzarli allora innanzitutto io eh, cerco sempre di eh, suonare delle melodie comunque delle frasi melodiche con gli armonici quindi questo mi aiuta a, a dover pensare a dove sono le note eh, o anche scale arpeggi eccetera con gli armonici e piano piano come imparare una nuova lingua perché l'ordine degli armonici è completamente diverso dall'ordine delle note premute che vanno per semitoni ovviamente quindi è come imparare appunto un'altra lingua però con la pratica ora io non è che so eh, a memoria dove sono tutti gli armonici naturali su, sulla tastiera innanzitutto conosco molto bene quelli che utilizzo di più eh, quindi ovviamente il quarto tasto poi mi aiuto perché il nono è identico. Eh, il quinto, poi utilizzo un po' quelli sul settimo e poi quelli intermedi che ora vedremo. Faccio vedere: eh, non è che c'è molto da fare, nel senso che bisogna un attimino avere la pazienza di mettersi lì come quando è un po' più difficile, però come quando si prende per la prima volta un basso, una chitarra in mano e eh, ricordarsi dove sono tutte le note, in questo caso è un po' più difficile perché come dicevo non si sale per semitoni, ma l'ordine è diciamo un po' cioè c'è una logica, ovviamente, però un po' casuale, diciamo così. Allora, i, i primi armonici che eh, a mio avviso sono riproducibili e udibili abbastanza bene Ovviamente consiglio sempre di tenere un po' il tono aperto, eh, altrimenti difficilmente usciranno bene gli armonici. Eh, soprattutto le corde finite di certo non aiutano. Eh, comunque, i primi che io sento che ho anche a volte utilizzato sono eh, prima della seconda barretta, quindi... Nella mia tabella che poi scaricherete allegata, eh, ho scritto 1,7, perché secondo me è, un, è a, a, al settimo decimale, diciamo così, ho diviso un semitono in 10 parti, quindi 1,7 sarebbe eh, diciamo sette decimi più o meno. Eh, di distanza dalla barretta del primo tasto e eh, sarebbero questi eh, mi ricordo che eh, ho un sol diesis Conseguenza: Sol diesis, Do diesis, eh, Fa diesis e eh, Si. Sì. Questi sono i primi che eh, a mio avviso sono utilizzabili e suonabili. Ovviamente ci sono tantissimi punti in cui escono gli armonici, però sarebbe veramente complicato segnarseli tutti. Eh, anche abbastanza forse inutile. Poi abbiamo il secondo tasto, quindi più o meno sulla barretta il secondo tasto, io per questo preferisco il fretless perché ho degli automatismi miei, quindi non guardo la tastiera, ma in questo caso mi, mi confondo un po' perché eh, se li faccio esattamente sopra la barretta non mi vengano, se mi sposto leggermente proprio un capello dal tasto, escano fuori questi armonici. Qui so che sulla corda di mi ho un fa diesis e il ragionamento è lo stesso, quindi fa diesis, eh, si, mi e la. ho segnato il 2.4 quindi vicino alla parte centrale del, diciamo, del terzo tasto diciamo così dove c'è il sol quindi il, molto vicino al centro abbiamo un mi sulla corda di mi il mi quindi questo me lo ricordo abbastanza bene quindi mi la Re e sol su che ottava sono, guardatevi la tabella, poi sempre su questo tasto però più vicino alla barretta del quarto, quindi diciamo intorno al 2,7, e questo ricordatevi che è identico al sesto tasto, quindi anche questo mi aiuta, sono identici, quindi ne ho 4 o meno da ricordarmi, e abbiamo un re qui sulla corda di mi, quindi re Sol Do Fa eh, Poi abbiamo sul appena dopo il terzo, la terza barretta Quindi tre, chiamiamolo 3,2 Abbiamo un Si sì. Quindi Si sì. per quarto poi abbiamo il classico eh, quarto tasto sulla baddetta forse più usato che è identico al nono quindi un altro vantaggio quindi ovviamente dal dodicesimo, in tasto, si ripete, dal dodicesimo in tasto in poi si ripete tutto quindi vediamo intanto questi quindi quarto tasto abbiamo eh, il sol diesis anche questo è facile perché eh, la, la nota dell'armonico è uguale alla nota premuta la nota che esce se premo il tasto quindi sol diesis, do diesis, fa diesis, si sì. quindi sono le stesse note dell'1,7 famoso che abbiamo visto all'inizio però eh, su ottave diverse poi abbiamo il quinto tasto che è questo molto usato e qui eh, come dire, eh, ognuno avrà i suoi trucchetti per ricordarsi. Comunque, si inizia da un me sulla corda di eh, Che ho detto sì, su un me sulla corda di Mi, quindi come il 2,4, però su ottave diverse, anche qui. Quindi, mi, la, re, sol. Eh, dopo il quinto, sesto, l'abbiamo già visto, è uguale al 2,7 il settimo tasto lo uso poco perché eh, l'altezza degli armonici è, è bassa quindi eh, le note sono semplici da ricordarsi perché sono uguali al, al, alla nota premuta al tasto premuto, quindi Si sì, abbiamo Si Mi La Re. Però sentite, sono molto bassi di altezza. Quindi li utilizzo poco. Preferisco per le stesse note utilizzare, eh, per esempio, un Si fatto qui. Preferisco quando devo suonare gli armoni farlo qui, stessa nota, però su ottavi diversi. Eh, il nono lo abbiamo visto uguale al quarto e il dodicesimo famoso che eh, conoscete tutti quindi abbiamo mi la re sol anche questo non lo utilizzo quasi mai stesso discorso sono molto bassi di altezza quindi se devo suonare un mi mi piace già più questo rispetto a questo questo per quanto riguarda eh, dove si trovano gli armonici, lo so, non è semplice, però con un po' di buona volontà. E come dicevo all'inizio, eh, esercizi utili e anche forse divertenti per memorizzarli, poi soprattutto anche per metterli in pratica, eh, è cercare, però qui non ve lo dico, se no vi, vi tolgo il, il passo fondamentale, è trovarveli da soli, magari segnandoveli, eccetera, eh, anzi, soprattutto con l'orecchio, trovare, ad esempio, quali scale si possono fare, quali arpeggi, eccetera, eccetera, con gli armonici, eh, quindi scale maggiori, minori, eccetera, eccetera. Ci sono, si possono trovare con un po' di inventiva. Ultimo consiglio che vi do è quello di creare, eh, ovviamente... Sarà difficile rifarlo, rifare eh, le melodie in tonalità originale, però con, anche qui con piccolo, un piccolo pizzico di, di ingegno eh, possiamo riuscire a fare qualcosa di musicale, quello di prendere le melodie famose. Ora io nel mio libro su Giacomo ho fatto, ad esempio, eh, questa. su dire sulla quarta corda, ma che pure Using Grace, ad esempio, eh, tutto utile per memorizzare appunto dove sono gli armonici, che siamo costretti a andarli a cercare. Quindi, piano piano, facendo pratica, eh, ci ricordiamo eh, dove sono, poi, ovviamente, non è che, come dicevo prima, li utilizzo tutti. però ad esempio, c'è delle occasioni in cui eh, si possono inserire, ad esempio, un groove funk oppure nei finali di un brano, perché no, per dargli, eh, che ne so, chiudere con un sol major 7 esempio. Oppure un do con la quarta aumentata, per, in un contesto dove ci sta bene. Eh, sesta, nona eccetera eccetera, eccetera. Eh, ragazzi fermo qui e vi lascio il pdf con tutta la spiegazione e la tabella e dove sono gli armonici spero di aver contattato eh, il ragazzo che mi aveva chiesto e mi sfugge il nome poi ci vediamo al prossimo video